Ciao a tutti, buongiorno, anzi a questo punto buonasera, eccoci qua, un saluto a tutti, chiedo scusa per i problemi tecnici che non sono dovuti da me ma dalla connessione, quindi questo significa che è probabile anche che vada giù da un momento all'altro, oppure che ci lasci terminare tutta la diretta, il che sarebbe molto molto... Uh, auspicabile fatemi sapere per favore dai commenti se sta funzionando e se mi sentite così che possiamo iniziare visto che comunque oggi abbiamo tanto lavoro da fare <ride> è abbastanza intensa se mi scrivete nei commenti io riesco a leggerli Ottimo, lo prenderò come un sì, anche se non l'ho ancora letto tutti? Perfetto, ti vedo, ti sento, ottimo. Allora di cosa andiamo a parlare in questo brevissimo. Addestramento, diciamo, training, no? Vi sembrerà completamente differente dal primo che abbiamo fatto. Tra l'altro, se vedi questo video poi in differita, ti dico subito che tutti questi video di addestramento al corpo sottile sono conseguenziali e propedeutici. Cioè, eh, non, non, non ti conviene e non è veramente indicato che tu parti dal secondo senza aver completato il primo. Perché in ogni, in ogni video si va a fermare, coagulare, condensare, ma anche a conoscere un aspetto ben preciso. Che poi nel secondo video, o nel video successivo, tutto quello che è stato detto viene dato per uh, scontato, viene dato per completato. Quindi ripeto, guardati prima il primo video se tu non l'avessi ancora fatto e praticalo. Quindi dicevo, oggi vi sembrerà completamente differente in qualche modo, no? Perché andiamo, vi carico subito un'immagine, andiamo a parlare sempre del corpo sottile, ma in un'altra forma, in un'altra densità e quindi anche in un altro range di possibilità percettive. Di fatto tutto l'addestramento si dispiegherà in questi due strati eh, della realtà sottile. Uno è lo strato che abbiamo visto l'altra volta, che è il corpo eterico. Tramite il corpo eterico, poi con la vera coagulazione, la vera coscienza, e il vero, come posso dire, distacco del corpo eterico, cosciente e consapevole, eh, che andremo a fare, voi avrete esperienze niente meno che fisiche. Cioè, andrete ad esplorare e a vedere con occhi sottili diciamo, no? con tutto il range dei sensi sottili, il nostro mondo fisico, la sua controparte uh, fisica, sempre, eterica, ma comunque se qui è giorno, nel regno eterico è giorno, se qui è notte, è notte, se ci sono le eclissi, ci sono le eclissi anche ne nel piano eterico, quindi quando vedrete un corpo umano lo vedrete quasi come quello fisico, se non che ovviamente vedrete meridiani vari e, e punti energetici ma comunque fatto sta che il corpo eterico o i viaggi eterici non coinvolgono tutto il range animico di cui abbiamo parlato nel primo video appunto si parla sempre di range fisico perché eh, si va a vedere semplicemente una controparte di questa realtà quindi è un po' come se fosse lo stampino, ecco lo stampino di questa realtà e se io co con, con il corpo eterico vado in Messico e vedo um, una donna che, che so io, mm, sta facendo un quadro, sta dipingendo, eccetera eccetera, quella donna c'è davvero. Cioè è veramente corrispondente in tutto e per tutto alla nostra realtà. Di fatto i viaggi eterici sono quelli che vengono effettuati spessissimo dai medium, che però lo fanno senza uh, coscienza... Solare applicata a questo, quindi senza una presenza uh, fissa che tale presenza si sposti, no, loro si spostano e basta e quindi ne vengono anche mm, guidati in un modo incontrollato, no, da, da diverse percezioni, vengono praticamente sbattuti qua e là dalla percezione. Invece in modo magico si va a creare tutto ciò pian piano e consapevolmente, ma fatto sta che anche i medium, per esempio quelli che toccano gli oggetti, capiscono eh, a quale persona appartenevano, si rifanno ai mondi eterici, solitamente. Vedrete la, la, le, gli esercizi di oggi che sono completamente differenti, proprio perché invece iniziamo ad entrare nel range dell'anima cioè i viaggi che effettueremo uh, o comunque le esperienze percettive che uno ha con questo tipo di um, addestramento parallelo che iniziamo oggi va a risvegliare e coagulare quello che i maghi chiamano corpo lunare lunare perché sta sotto l'influenza della luna e ne subisce tutte le conseguenze del caso ma anche perché ne condivide le proprietà e caratteristiche anche soltanto il colore il nostro corpo lunare è esattamente di questo bianco luminoso argenteo e andiamo quindi a vedere anche vi metto un'altra immagine se ci riesco eccola qua Andiamo un po' a vedere qualche significato e vi faccio un po' capire com'è che, che qui intendiamo il risveglio dei corpi sottili, che è tutt'altro che teorico. Il punto fondamentale è questo. Il corpo sottile viene estratto dalla pietra, così come se fosse un fumo che la pietra sotto determinate condizioni sprigiona e il fumo si libera dalla pietra. Bene, che cos'è questa pietra? La pietra è il nostro corpo fisico. Se volete estrarre il corpo sottile, dovrete farlo dal corpo fisico. Non mm, rifiutandolo oppure considerandolo materia inferiore, di fatto è materia prima lo scettro qua, il bastone no? dei maghi rappresentato un po' in tutte le tradizioni è diventato una, una forma archetipale praticamente eh, non fa altro che rappresentare una realtà evidente naturalmente tutto questo bastone è la nostra colonna vertebrale la spina dorsale con tutte le, le vertebre e questa sfera, per l'appunto lunare, ricettiva, corrisponde alla testa, è tonda, e quindi al cervello. Scusate per l'immagine un po' brutta, <ride> ma vi ho messo anche un cervello abbastanza reale, perché mi sono un po' stancato di tutti i modellini, ho un po' ricercato no, nelle immagini da mettervi oggi, e' è bene anche vedere un po' un cervello mh, il più vero possibile. Iniziamo a vedere, prima di tutto, una cosa, che questi, tutti questi, tutti questi arrotoli no? di, di, di materia rappresentano naturalmente un centro, una concatenazione così forte, così lunga, così condensata, che se voi doveste dire è qualcosa che si espande oppure è qualcosa che si contrae, attorcigliandosi su, su se stesso, che si, che si aggomitola, beh, sarebbe la seconda, no? Quindi per questo, facoltà attrattiva, facoltà totalmente lunare, il cervello e l'intero sistema nervoso è quello che andiamo a vedere oggi e da lì iniziamo a estrarre il sottile fondamentalmente guardiamo un po' fondamentalmente a noi mh, non, non ci interessa troppo tutte le mh, divisioni tra emisfero destro ed emisfero sinistro ci interessa mh, la divisione, diciamo così, uh, delle, chiamiamole fasi evolutive del nostro cervello, perché il nostro cervello non è un'unica palla messa lì, ma è fatto di, di componenti che sembrano quasi totalmente differenti tra di loro, eh, vi avevo trovato un'altra immagine che però non la trovo, questo è quello brutto, un secondo solo per favore... Mm perché se non la trovo ve la carico perché è importante per andare a vedere e più che altro poi per capire dov'è che si deve eccola qua eccola qua non so come mai non l'avevo messa che di fatto è proprio quella eh, principale dove andiamo un attimo a vedere le cose no? la divisione che a noi ci interessa eh, allora c'è da dire una cosa come, primissimo, eh, come primissima cosa da fare ed è una cosa che farete da soli un, una primissima mh, ricerca sull'anatomia del sistema nervoso del cervello e della colonna vertebrale. Questa qui è una ricerca che io vi consiglio di fare per conto vostro e vi servirà tantissimo per sviluppare la visione di questo perché se non lo vedete e non conoscete eh, rimanete ignoranti e quindi andate a fantasticare ma il vostro modello di fantasia è troppo lontano da quello che poi ci serve nella realtà fisica. Ecco perché studiare il fisico significa anche agganciarsi alla realtà fisica affinché poi tutte le nostre percezioni la riguardino e ci siano utili. Possiamo avere percezioni di tutto, eh, veramente di qualsiasi cosa, ma se è così lontana dal nostro piano materiale, reale, fisico su cui noi viviamo quotidianamente, io direi che a ben poco ci serve ecco perché eh, in questa ricerca voi andrete a studiare in modo anche scientifico queste parti che vi ho detto il sistema nervoso centrale e periferico ma a livello magico quindi questa qui è la prima cosa da fare ma a livello magico ripeto a noi non ci interessa troppo la divisione tra emisfero destro e emisfero sinistro ma nemmeno tra le varie zone occipitale eccetera eccetera di quello sinceramente non ce ne frega proprio niente ma osservate un attimo questa immagine e vedete che uh, c'è tutta una zona sopra, mh, che è tutta la zona, diciamo così, um, del proencefalo, mh, e quindi corrisponde a tutti questi, mh, tutte queste cose attorcigliate, no? In cima, che sono tutti gli emisferi, tutti i ventrigli laterali, no? E tutto questo è il telencefalo, ma poi all'interno vedete come se ci fosse una camera, veramente se voi eh, vedete anche qualche foto di un cervello diviso proprio a metà quella ve l'ho risparmiata <ride> se vedete un attimo questo vedete che cambia veramente la, de la densità della materia cioè questo è tutto in... la parte sopra diciamo no? tutta la zona sopra, tutti gli emisferi sono quasi non gelatinosi ma quasi proprio come dei vermicioni, no? dei vermicoli Invece la parte dentro è proprio compatta, è proprio veramente come se aveste un avocado, lo tagliate perfettamente e, e è cambiato proprio densità. Mm? Quindi la, la parte dentro è un'altra cosa e a noi ci interessa anche quella. Comunque, uh, telencefalo qui e diencefalo di qua fanno un'unica un uh, struttura, superiore, diciamo, del cervello, no? Che è il proencefalo. Quindi, diciamola così, la parte di fuori e la parte di dentro. Mm? Subito sotto, vedete che qui c'è il mesencefalo, che viene anche chiamato cervello medio, tra l'altro, perché senza questo non c'è comunicazione alcuna tra il corpo e il cervello. Questo qui è veramente un ponte, e fa un po' da, mh, da messaggero, naturalmente, tra il cervello stesso e poi chi andrà ad emettere gli ordini del cervello stesso. Quindi anche se è piccolo, questo, questo vedete c'è scritto mesencefalo, encefalo, ed è solo questa piccola zona centrale, proprio sotto alla stanza, la camera di cui parlavo, no? dove c'è talamo, ipotalamo, ghiandola pineale, eccetera, eccetera, no? E qui c'è di tutto, no? I, gli stessi occhi sono collegati attraverso il nervo ottico a questa interna camera hm? della stanza del re, il cervello ha anche radici e tra l'altro il cervelletto, questo qua che vedete celeste, ha veramente... rimarrete stupiti quando lo studierete perché ha veramente de, delle forme eh, quasi eh, cristallizzate vegetali. Cioè veramente vi sembreranno delle radici di una pianta o, o di una foglia o qualcosa... Molto somigliante al regno vegetale, ok? Tutta questa zona qua eh, bassa, su cui il cervello è praticamente poggiato, su cui poggia le proprie radici, no? Su cui poi andrà attraverso tutta la colonna eh, vertebrale. Tutta questa zona di radice è il romboencefalo, no? E quindi vedete il cervelletto, quello lì blu, vedete tutto il bulbo, il ponte, no? E, e tutta poi anche... Vediamo tra pochissimo la colonna vertebrale. Quindi sono queste di fatto le zone che a noi, in magia, ci interessano. Il proencefalo, il mesencefalo e il romboencefalo. Ora togliamo un po' questi cervelli, se ci riesco. Oh, ci sono riuscito? E andiamo avanti. Andiamo avanti qua. Eh, prima di andare avanti, facciamo così, mettiamo in pratica quello che abbiamo detto, in modo che le facciamo separate e così sicuramente è più chiaro. Facciamo separato il cervello, da, che è il sistema nervoso centrale, dal resto della colonna vertebrale, perché sono comunque due conoscenze diverse tra loro anche se formano un tutt'uno, un tutt'uno che è il sistema nervoso. Allora, prima di tutto, preparatevi un attimo, rimpicciolisco questa cosa qua, che tanto la vedete lo stesso. Scorro un attimo i messaggi, ciao a tutti, perfetto, ottimo. Allora, prima di tutto vi invito, a uh, dunque parliamo della testa, parliamo del cervello, mh? vi invito prima di tutto a fare un, un, una respirazione che però coinvolga il magnetismo, o meglio le polarità magnetiche. Se dovremo andare a cercare in giro per tutto il nostro corpo le polarità magnetiche, è chiaro che la prima cosa più semplice sono le mani. Ditela come volete, più o meno o meno più, ma le mani possono fungere tranquillamente da eh, differenziatore di polarità. Quindi, eh, concentratevi un secondo, fate una respirazione tenendo una mano qua sulla fronte e una mano qua dietro nella parte opposta e respirate. Invertite le mani e sentite la differenza. Quindi questa è una prima percezione che dovete avere. La differenza tra una respirazione fatta in una posizione e la respirazione fatta in quest'altra posizione. Sentirete sicuramente tutta una vibrazione, tutta un'elettricità um, un, um, sì, un, un quasi uh, percorrere proprio dalla testa verso il basso, verso la colonna, proprio per quello che abbiamo detto, perché il sistema ehm, nervoso è completamente correlato. Sicuramente facendo anche so soltanto questa preparazione di cui vi sto parlando, non rimanete solo sulla testa, ne sono sicuro. Se la fate bene, soltanto per il fatto che respiro, voi state connettendo la testa al corpo e scoprendo la differenza tra le due polarità, che tra l'altro equilibrano i vostri emisferi. La seconda cosa che andiamo a fare, che è, fa parte de, sempre delle tecniche preparatorie, sono due, una attrae e l'altra respinge, esatto, esattamente, freddo, caldo, sì, sì, le due polarità, esattamente. E non è che dovete essere dei, dei, dei super sensibili per, per sentire questo, è completamente evidente, noi stiamo lavorando ancora a livello fisico. Non ci siamo ancora spostati. Quindi, dicevo, questa è la prima tecnica preparatoria. La seconda consiste nel distendere, estrarre e distendere della specie di filamenti. Quindi, io vi faccio vedere sulla mano, ma lo andiamo a fare poi dopo. Allora, con tre dita dovete prendere e sentire che state tirando, non dovete fare altro tirate fuori un filo o meglio un piccolo fascio di fili non lo fate sulla mano ma lo andrete a fare qui sopra nella fontanella facciamolo insieme eh, un po' di volte quindi inspirando tirate il filo espirando lo lasciate perché siete più in alto no e lo lasciate allungatelo molto bene alcuni ce l'avranno già un po' formato e quindi devono solo allungarlo altri devono proprio estrarlo ma non è un problema quindi inspirate tirandolo e poi espirate lasciandola la seconda zona in cui andiamo a far questo sono le spalle e questo, questo, questo movimento vi darà veramente molto benessere potete farlo anche con la mano intera, non con tre dita e facciamolo dalle spalle Se sentite una certa elettricità è sufficiente, vuol dire che eh, ha funzionato, la vostra tecnica preparatoria ha funzionato. È impossibile sbagliare se collegate il respiro, che di fatto per sé, l'abbiamo visto l'altra volta, è già energia ed è già uno dei metodi con cui possiamo muovere o accumulare o anche disperdere l'energia stessa, no? quindi se collegate veramente il gesto a un minimo proprio di intento, non è che dovete essere chissà cosa, ma al respiro giusto, queste sensazioni sono oggettive. Se va tutto bene, scrivetemi se va tutto bene, proseguiamo. Queste due erano le tecniche preparatorie per il cervello. Guardo un secondo i commenti se mi state seguendo, se siete vivi <ride> e proseguiamo. Ok, ottimo. Mi sono dovuto soffermare perché stiamo anche facendo qualcosa insieme, no? E quindi se non fate le tecniche preparatorie, poi è inutile proseguire. Proseguiamo sempre con il cervello eh, effettuando dei piccoli, dei, dei, dei, delle, dei, delle picchiettature. Mm? delle picchiettature la andiamo a fare in tre zone precise e il nostro obiettivo adesso che abbiamo stimolato um, tutto il telencefalo quindi tutta questa zona sopra adesso dobbiamo in qualche modo accedere alla stanza interiore mm? è obbligatorio perché è da lì che si può far nascere uh, il cervello del vostro corpo sottile. Non è dal telencefalo, quindi, ma è dal diencefalo. Ecco perché la ghiandola pineale è considerata così importante. Questo è il motivo principale. Ma è chiaro che solo se uno ha iniziato all'arte lo vede, e ve lo può dire, altrimenti si crea tutto quel... quel quella fantasia no? Tutta quella new age che c'è sotto il terzo occhio di qua e di là e lasciamo perdere. Andiamo a picchiettare la zona quindi dietro dove c'avete un osso, c'avete un piccolissimo osso sporgente qua al centro della nuca e andiamo qualche secondo a picchiettare in un modo anche un po' circolare no? Dovete... Eh, praticamente picchiettare serve a voi per accorgervi di questo punto. Tutto il vostro corpo è qui, non lo state toccando, ma qui ci state picchiettando. E quindi la sostanza nervosa, tanto ne parliamo quindi, eh, si sta concentrando qua. La percezione si sta concentrando qua. L'elettricità si sta concentrando qua. L'attenzione si sta concentrando qua. È l'immaginazione lì che cerca... Chissà cosa posso percepire da qua. La seconda zona dove andiamo a picchiettare è esattamente la zona centrale in alto, dove i neonati hanno ancora la fontanella aperta. Quindi è in alto, però... Leggermente proprio più indietro del centro Non è proprio il centro Ma comunque se fate una picchiettatura abbastanza ampia va benissimo Quindi sentitevi in questo punto Sentite che ha un suono diverso? Ascoltate anche i suoni Riprovate Dietro Sopra Lo sentite? Eh? Signori questa è percezione Non è... <ride> e la percezione vi dà la conoscenza non io riprovate ascoltate come se stesse suonando un tamburo un tamburo sciamanico dietro sopra un secondo vedo qualcuno si è connesso appena ora e... fate... abbiamo iniziato adesso una cosa tamburellate dietro dove, ave, dove avete questo osso dietro così e poi sopra nella zona della fontanella allora dietro sentite che state stimolando il cervelletto tutta la zona di tutto il romboencefalo e quindi anche tutto il ponte il bulbo, tutto quello che vedete mh? fino a raggiungere proprio la base del midolo spinale che poi andrà inserito sopra invece state stimolando tutto quel zona superiore mh? quindi tutto il teleencefalo tutti gli emisferi tutto qua davanti, in questa zona qua scoprirete con piacere che è cambiato il suono <ride> ma a parte questo andrete a stimolare questa parte che è la parte davanti sempre del telencefalo no è chiaro che qua non siamo dentro no stiamo stimolando fuori quindi in insieme a me l'ultima volta dietro Sopra? Davanti. Ok, non c'è alcun problema, Serena, se ti eri disconnessa. Andiamo avanti. Sentite queste zone molto attive? È normale. Adesso però chiudiamo un attimo gli occhi. E proprio perché questi tre punti sono attivi, dobbiamo vedere delle linee, una linea che connette il punto davanti con il punto dietro, ed è semplice, no? Sentite una connessione tra davanti e dietro? Quella è una linea. Ma anche un punto che connette l'alto in modo perpendicolare, quindi... Il punto in alto va sempre una linea che va semplicemente giù, in un modo molto perpendicolare. Trovatevi all'incrocio tra queste due linee. Di fatto, dalla zona sopra la testa, scendete con la linea giù, giù, giù, giù, giù. potete andare anche fino in fondo, faccio per dire fino alla gola no cioè non è detto che vi fermi però l'incrocio tra queste due linee è lì che vi dovete fermare sentirete se lo beccate bene il punto una sorta di silenzio È il punto centrale della vostra testa. Cercate di aiutarvi con il respiro a rimanere lì. Questa è la stanza del re ed è la zona di collegamento e creazione del corpo sottile, de della testa, no? del cervello del corpo sottile. E qua vi potete fermare, vi potete sedere e... Stare un po' fermi qua, in questa zona. La riconoscerete quando sentirete un silenzio completo, totale. Prima eravamo a tamburellare, no? E poi a un certo punto tutto si ferma. Ci si sta anche molto bene, è molto rilassante, eccetera, eccetera. Lì siete sul trono. È un'esperienza diretta. Non è detto che ci arrivate subito, ma voglio dire l'esercizio serve a questo, no? Ok. Quindi, ritornate un secondo lì dentro. E se riuscite, percepite un po' di luminosità. Solo un po'. Non è che la dovete esattamente visualizzare, eh mettetevi un attimo in ascolto se la percepite bene se no non importa questa non è una tecnica di visualizzazione Abbiamo detto che il sistema nervoso da, da, dalla testa, dal cervello, scende fino a tutta la colonna vertebrale. Addirittura poi ci sono anche i nervi periferici. La colonna vertebrale, anche questa è, è da studiare ana anatomicamente, ma è chiaro che è fatta di 33 vertebre, perché queste ultime qua in fondo in fondo sono, sono saldate, no? E queste 33 vertebre sono famose in tutto il mondo esoterico, in tutto il mondo anche, anche magico, no? Di fatto, se volete una corrispondenza, le prime... dove sono qua? Le prime sette, che sono le cervicali, no? Da partire dall'alto, qua su, sono naturalmente correlate ai eh, sette pianeti, alle sette forze planetarie, no? Mentre le altre che sono tutte le toraciche e variazioni sul tema, sono esattamente 12, correlate con i segni zodiacali, che partono però dall'alto verso il basso, quindi ariete lo trovate in cima e pesci lo trovate in fondo, no? Per terminare con le ultime, che sono queste qua, le lombari, sono casualmente 5, e sono Uh, I cinque elementi, cioè l'etere, diciamo, no? Il quinto elemento più tutti gli altri quattro, partendo dal fuoco, dall'aria, dall'acqua e l'ultima è la terra. Questo non ci interessa tanto in questo momento, ma interessa naturalmente... Uh, chi ha altre intenzioni, no? Interessa naturalmente chi deve conoscere queste cose. La pratica che andiamo a fare con la colonna vertebrale inizia con qualcosa di molto fisico. Dovete prendere la vostra mano e, come dire, appoggiare il dorso, cioè perché allora noi andiamo a premere... Diciamo la colonna vertebrale, la andiamo a premere, um, a premere in un modo, praticamente mettendo le due mani e nel mezzo c'è la colonna vertebrale. Mm. Però siccome è una pressione che deve essere forte, se voi provate dietro a mettervi le mani così, Così sarebbero, no? Le mani e la vostra colonna vertebrale al centro Provateci ora con me, no? E provate a fare una bella pressione Tanto non è che vi fate male eh. Ovviamente inspirate E mentre espirate fate la pressione, no? Sentite che non riuscite ad essere così effettivi, no? Ecco perché vi consiglio di appoggiare la vostra mano, praticamente Sulla sedia Dov'è? Sulla sedia quindi appoggiando le i vostri dorsi della mano sulla vostra sedia, allora lì sentite una bella pressione che potete fare, no? Partite un po' dal basso, no? Siete, siete così, no? Partite un po' dal basso e fate una bella pressione. Quindi a questo punto, cosa molto interessante, avendo le mani appoggiate con i dorsi alla sedia, non è più che andate a premere con le mani la zona, ma andate a premere con la zona verso le mani, giusto? Perché è la vostra colonna che si sta appoggiando mentre espirate e cercate di farlo il più forte profondo possibile se non riuscite neanche così avete due gambe, no? Sulla, sotto la sedia ci sono quattro gambe, no? con il vostro piede attorcigliate leggermente una di queste gambe davanti e mentre espirate fateli da contro leva in modo che la pressione la pressione sia molto più forte quindi cosa sta accadendo adesso? con la mia schiena sto premendo contro le dita, no? contro le dita per fare una pressione ma il mio piede mi sta aiutando a, a premere ancora di più senza che io sforzo le spalle per premere io non sforzo proprio nulla praticamente è come se mi appoggio e grazie anche al piede mi sto appoggiando bene andate un po' più su fate la stessa cosa non dovete farlo vertebra per vertebra però fatelo un po' più su alcuni di voi scopriranno delle cose no? per esempio scopriranno che sono incriccati da qualche parte che sono dolenti in qualche zona è chiaro che questa è anche tutta una, una roba che, che vi va a guarire no? è chiaro che a un certo punto alzate le mani le mettete così e qua vi arrangiate perché è, non, la sedia è finita Quindi, e poi l'ultimo qua sopra Okay. Anche questo, se fatto bene, vi farà sentire una, una, una sorta di, a parte liberazione, ma una sorta di corrente elettrica lungo la spina dorsale. Chiaramente, ve lo dico subito, non la sentirete bella fluida come la sentivate nella testa, perché eh, dovete fare questo, questo semplice esercizio sempre utilizzando il respiro, no? come abbiamo visto, lo dovete fare un po' affinché vi si fluidifichi tutto il canale uh, eterico che avete nella spina dorsale, no? E quindi in questo modo voi andate a sciogliere tutte le vertebre in qualche modo o comunque l'energia che si annida intorno a quella, perché questa è l'energia che a noi ci serve. Mm? È l'energia che ci va a servire per cosa? Ci serve per andare a creare la Spina dorsale, la colonna vertebrale del nostro corpo sottile. Quindi, un'ultima pratica da fare sempre con la colonna è questa. Eh, questo qui è la purificazione della colonna. Inspirando, voi dovete sentire che il respiro vi va eh, da, da fuori, diciamo, no? Lungo la colonna. Ora io ve lo faccio davanti, ma è dietro, eh? Così da fuori e vi va giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, fino ad arrivare in fondo. Espirando dal fondo va su, su, su, su, su, fino a riuscire fuori. Mm? È un po' come questo simbolo, avete visto ora? Eh, una cosa del genere deve accadere, va bene? Proviamo, questo si chiama purificazione della colonna. Dovete visualizzare, immaginare una luce fluida. Una luce liquida, bianca liquida, che arriva, vi penetra tutta la colonna fino in fondo e poi espirando parte dal fondo, va su su su su su e quando riesce fuori. Anche questo, se fatto bene, vi farà sentire una sorta di elettricità. Non solo, vi farà anche vibrare il corpo, perché veramente andate a purificare. Alcuni lo sentiranno come freddo, alcuni lo sentiranno come caldo. Siamo differenti e la percezione dell'energia, eh, bioenergia in questo caso, è veramente, io ho trovato tante persone che la sentono la bioenergia benissimo, ma la sentono fredda, Altre persone che la sentono calda. Quindi veramente o uno o l'altro vanno bene tutti e due. Bene, abbiamo fatto la preparazione giusta e completa del cervello. Abbiamo fatto la preparazione giusta e completa della colonna vertebrale. Guardiamo cosa c'è qua. Ah, qua era un altro esempio... Della, è una cosa orientale questo è un palo di sciva o qualcosa del genere ma anche qua vedete la stessa cosa del bastone de, dei maghi no? vedete in cima tutto questo in una parte sferica e poi tutto giù giù giù che è la colonna vertebrale qua vedete addirittura tutte le zone e è un palo, no? E, e in fondo la, la parte finale ecco anche questo era, era collegato qua vedete tutto sì, qui va bene sono tutti i nervi spinali però questi adesso non li andiamo a trattare, perché questa è una cosa molto specifica, veramente molto dettagliata, ecco, ora prima di andare a creare i nervi, eh, che poi tra l'altro quando buttate è come un fiume, no? Se è secco è, un, è, è lì, sembra che non ci sia niente, ma quando iniziate a buttare acqua, anche se aveva degli affluenti, magari aveva 100 affluenti minori, no? Piccoli torrenti, eccetera, eccetera, iniziate a buttare acqua nel fiume, eh, quest'acqua viene diretta anche nei suoi affluenti. Mm. quindi la luna l'abbiamo vista, il bastone l'abbiamo visto, volevo metterli insieme eccoci, allora l'ultimissima preparazione fisica che vedete che siamo sempre tra il fisico e il non fisico perché è, è il ponte, no? allora consiste in questo, no? Do ved eh, vedrete che dopo che avete fatto queste preparazioni correttamente e con i vostri tempi, non con i tempi di una live Facebook, questo ultimo passaggio, che è quello che a noi interessa, che è l'unificazione di queste due cose che siamo andati a svegliare, mm, eh, vi risulterà estremamente più semplice, sicuramente. Però noi andiamo avanti in modo che poi con la registrazione vi vedete. Eh, e potete seguire l'unificazione eh, e quindi anche la creazione del sistema nervoso avviene così chiudiamo eh, fa fatelo insieme a me chiudiamo gli occhi se sentite ancora un po' di vibrazioni ma eh, è normale non vi, non vi agitate si entra nella stanza de del re e da lì si lascia proprio nascere una specie di piccolissimo sole una sfera un piccolissimo sole bianco non giallo bianco Andiamo a far nascere questa luce bianca che cresce, cresce, cresce. Ricordatevi che è una luce che però è una luce fluida, è densa. Non è una di quelle luci che non hanno densità, è una luce liquida, ecco. Fatela ingrandire, ingrandire, fino a quando non ha preso tutta la vostra testa. Da questo sole lunare così viene chiamato tanto per confondere ancora di più <ride> scherzo da questo sole lunare assicuratevi di aver riempito tutta la testa dopodiché sentirete spontaneamente che nella parte proprio giù dietro c'è una specie di porta d'uscita, no? Quindi aprite quella porta lì e lasciate scendere tutta questa luce fluida, bianca, brillante, giù verso la colonna vertebrale. All'interno proprio della vostra testa avete una generazione di questa luce che è inesauribile, quindi potete generarne quanta ne volete, non è che la finite. Proprio come un fiume lasciate che scorra, ha riempito tutta la testa e ora deve scorrere giù giù, giù, giù, fino in fondo poi fatevi toccare subito il fondo se c'è rimasto qualche punto che non ha ancora riempito bene riempitelo metteteci ancora più sostanza luminosa assicuratevi di aver acceso completamente tutta la spina dorsale Quando siete abbastanza carichi, abbastanza pronti, che, che avete proprio già abbastanza formato tutto ciò, vedete che è come se avete un bastone e una sfera che è sopra, che però è leggermente in avanti, perché la testa non è proprio no, centrale. Bene, l'ultima cosa da fare per chiudere il circuito che state creando è spostare la testa indietro con il mento all'insù. A questo punto la palla è esattamente sopra il bastone e qua vi fermate. Fatemi sapere come va nei commenti, velocemente se potete, perché non abbiamo ancora finito. Da questa posizione, da questa posizione, allora a questo punto oserei dire posizione esteriore ed interiore, perché non è soltanto che se vi mettete così accade nulla, però in questa posizione esteriore ed interiore, mh, fisica ed energetica diciamo così, voi veramente potrete avere alcune esperienze, perché è una posizione di ricezione, quindi veramente potete andare a svegliare delle, delle esperienze di visione, delle esperienze di percezione, delle esperienze un po' anche, non lo so, potrebbe essere tutto tranquillo oppure un pochino più forti. Non c'è alcun problema perché io sono qua, scrivetemi continuamente e, e quindi andiamo avanti insieme, non c'è alcun problema. Però fatemi sapere se avete fatto questa ultima fase, per favore. Se siete riusciti. Almeno minimamente. Dovete avere solo un accenno. Mm? Non dovete essere maestri oggi. Dovete avere un accenno. Un toccate e fuga. A parte il fiatone, tutto ok. Sì, il fiatone è normalissimo. Ma devi continuare proprio perché questo fiatone prima o poi si scioglie, aumenta la quantità di fiato è un indice di qualcosa percepisco la luce fluida e sento soletichio nel viso ok, perfetto, non preoccupate. cioè, soletichio è quella, è sempre la stessa cosa, no? ok siete riusciti quindi un, un minimo ad avere l'accenno del bastone finito, completo? capite, no? Se vi presentavo subito questa, questa tecnica finale, come avreste potuto anche solo immaginare di metterla in pratica? Sì, forse, forse avreste immaginato, ma non è quello che andiamo a cercare. Ok, proseguiamo allora con l'ultimo passo. Mm? no mi stavo chiedendo se siete pronti per l'ultimo passo ma eh direi di sì tutto ciò si chiama creazione del corpo sottile se no la chiamavo <ride> la chiamavo in un altro modo no ma sì dai Doniamo un po' di realtà a questo mondo della magia. Diamo un po' di realtà alla magia. Ai, che cavolo. <ride> allora. Mm. E vi alzate in piedi. Mm. Anzi, si può fare anche da seduti. Allora, io lo faccio da seduto. La differenza è questa. Se vi sentite addormentati e vi sentite che avete un po' di... Allora alzatevi in piedi se no lo fate da seduti provateli tutti e due da seduti e in piedi dovete chiudere gli occhi e avere davanti a voi quindi non dentro di voi Davanti a voi, a circa mezzo metro di distanza, dovete avere una gra un grande uovo bianco. Quindi la prima cosa è percepire un, un, un grande uovo luminoso bianco davanti a voi, che è grande più o meno quanto voi, no? Però è lì, davanti a voi. Fermi, state sbagliando qualcosa. Allora, non voglio sentire discorsi del tipo io non riesco a visualizzare o io non riesco a immaginare. Perché se seguite l'istruzione è precisa e esatta. Quando andate a chiudere gli occhi, se state un attimo attenti... Vedete comunque una sorta di luminosità. Se fate questa pratica al buio è ancora meglio. Lo vedete che c'è un po' di luce davanti a voi. Se voi chiudete gli occhi, rimangono dei riflessi di luce. Non vedete nero più nero del nero. Rimangono dei piccoli flash, della piccola luminosità, caotica e diffusa, così come è il vostro corpo lunare. Ecco che io vi sto parlando di questa luce che va a coagularsi nel mezzo e a formare un uovo luminoso di questa lucina, di questa luce bian bianca, perché è una luce biancastra, no? Non, è, non penso che nessuno di voi quando chiude gli occhi vede delle luci eh, fucsia. Quindi chiudete le, gli occhi... Vedete qualche sprizzo luminoso caotico? Lo prendete lo buttate tutto nel mezzo e andate a creare un uovo, un uovo luminoso. Va bene? Andate a creare un uovo. Con questa luce. Davanti a voi. Vedrete questo uovo si, si tende a disfarsi, tende a, a andarsene, a frivoleggiare, no? certo perché non l'avete coagulato, rimettetelo lì fermo davanti a voi, un uovo luminoso, di, ma non immaginato o visualizzato, no, dovete usare la luce che c'è già, <ride> quindi di questa luce che voi vedete quando chiudete gli occhi, e vi dico di farlo al buio, perché sennò ci sono troppe eh, impressioni sensorie delle luci no? elettriche. Però, prendete tutta la luce, la buttate nel mezzo, e quindi tutto il resto deve rimanere buio, perché se io prendo la luce e la butto in mezzo, il resto mi deve rimanere buio. no? Fate questo come primissimo avviamento al corpo sottile, come primissima coagulazione del corpo lunare, esercitatevi veramente in questo, ma anche nella preparazione fisica e bioenergetica, perché il corpo sottile si estrae dalla pietra, il fumo si estrae dalla pietra, il corpo sottile si estrae dal corpo fisico. Preparatevi in questo modo. E nel prossimo live andiamo avanti mettendo per l'appunto il cervello ed il sistema nervoso dentro al vostro corpo lunare, coagulando quelli. Ma prima dovete aver coagulato l'uovo, dovete essere capaci di questa abilità, di questo potere. Che se veramente lo risvegliate vi cambierà totalmente la vita. E non sto scherzando. Ci vediamo presto, ok? Vi lascio così tanto, vi scriverò no? le istruzioni anche per scritto, ecco, sono molto comode. Grazie a tutti per aver partecipato. Scrivetemi le vostre esperienze, scrivetemi perché io sono qua.